Grazie a tutti. per questa nuova Oggi parliamo di innovazione nelle aziende, parliamo di tecnologia, parliamo di digitale, lo facciamo con un ospite che davvero ne sa parecchio sul tema, abbiamo in studio infatti Stefano Mizio, eh, cofondatore di Innovis Lab e responsabile del programma di mentorship del PoliHub Politecnico di Milano. Ciao Stefano, grazie Ciao, già, per grazie essere a qui con grazie noi. A tutti. Allora Stefano, andiamo subito al, al sodo, ci racconti brevemente... Cosa fai come imprenditore e cosa fai nell'ambito del programma di mentorship del Poliab? Quello che facciamo è lavoriamo um, al 100% con le start-up e con le aziende interessate a fare innovazione. Questo è il nostro, è il nostro come si dice, core business. La start-up è, è qualunque progetto che abbia un rischio, un rischio di tecnologia o di mercato o entrambi e quindi è o un progetto tradizionale, quindi una startup piuttosto che un progetto che nasce all'interno di aziende consolidate che decidono di fare innovazione. Ok, ehm, beh, tu hai spesso a che fare con aziende eh, molto molto importanti, eh, noi invece nel settore immobiliare abbiamo aziende importanti ma che non sviluppano, voglio dire, magari capitalizzazioni particolari che non hanno economie di decine di milioni di euro ma, ma magari di qualche milione quando va bene. A queste aziende che sono eh, praticamente di, di, di matrice eh, anni 80-90 legati diciamo così, alla figura dell'imprenditore più classico italiano che tu possa immaginare, ma che ha bisogno di fare innovazione nel settore dei servizi. Andare a parlare di open innovation, eh, anche se è un tema attuale, eh, si fa sempre molta fatica su un piano culturale. Che tipo di approccio suggerisci? Fare innovazione è sostanzialmente principalmente un tema di cultura, di conoscenza reciproca, quindi quello che io suggerisco è, ed è quello che, che, che facciamo è proprio quello di creare un ponte tra questi due mondi, questo è oggi l'elemento di maggiore difficoltà, devo dire non soltanto in Italia, quindi generalizzo anche ad altre parti, sia in Europa che, che dall'altra parte dell'oceano. oggi c'è questo bisogno di contaminazione, è un'esigenza primaria, è un'esigenza di, di sopravvivenza delle aziende che hanno bisogno di innovare. Quindi, Conoscere è il primo passo che io consiglio, consiglio di fare. Lavorare con una startup non è facile, sicuramente, perché ha, ha processi diversi. Tipicamente una startup è agile, ha, diciamo, non ha quella, quella sovrastruttura necessaria per aziende consolidate, no? per creare ricchezza. Ma dall'altro lato ha la capacità di fare veramente innovazione, di guardare avanti, di, di applicare, trovare eh, o sfruttare te tecnologie esistenti magari con modelli di business, quindi modi nuovi di, di creare ricchezza. Quindi il consiglio che do è quello proprio di, di, di ehm, da, agli imprenditori interessati, di incominciare ad entrare in contatto con questo mondo. Ti rispondo anche sul fronte no, dei, degli investimenti, delle somme. Ecco, lavorare con una startup è un modo per ridurre il rischio, anche perché la startup. Fa può fare innovazione tra virgolette, per conto no, di, di, di altre aziende, per, contro, diciamo, per conto di, di, di imprenditori che sostanzialmente riducono il rischio nel misura in cui collaborano piuttosto che eh, diciamo, comprare direttamente l'intera azienda anche il modo di eh, come dire, entrare nel capitale di una start up anche qui vorrei, vorrei sfatare un mito, non servono eh, somme eh, gigantesche no? nel, soprattutto nelle fasi iniziali quelli che noi chiamiamo nel nostro mondo di, di SID, o sì, pre -seed, okay. quindi di, seme, di pre seme stiamo parlando spesso di investimenti che possono anche andare dai 30-40 ai 150-200 mila euro quindi giusto per dare un ordine di grandezza a chi ci ascolta quindi, Creare occasioni di, di conoscenza reciproca, ecco, credo che questa sia oggi eh, la sfida che personalmente cerco di, di, di, di indirizzare quotidianamente. Quindi anche nel mondo dei servizi quello che stai dicendo è eh, sicuramente avere una, una solida e viva curiosità. Questo è di base. E anziché pensare alla ricerca e sviluppo come a eh, diciamo così, una, eh, un, un ramo di attività dell'azienda che comporta assunzione di personale, praticamente investimento su progetti interni che magari non approdano a nulla e non producono fatturato, tema sul quale l'imprenditore okay. è sempre molto, molto attento, dice: attenzione, c'è un'altra possibilità. La contaminazione, quindi avviciniamoci alle start-up che sviluppano tecnologie che possono in qualche modo essere collegate anche a determinati settori vicini all'azienda dell'imprenditore, quindi e investiamo su queste. Perché questa potrebbe essere la, la strada. Hai anche, io so che tu hai due esempi, anche se, se sono aziende importanti, però magari vale la pena citarle. Assolutamente sì posso raccontarti due progetti che, che, che PoliApp sta portando oggi avanti no? eh, e riguardano uno un ambito eh, legato al cosiddetto life science, quindi quello delle biotecnologie, sì. uh, BioApp, che è un percorso di accelerazione uh, con uh, dietro nomi importanti come uh, Novartis e Fondazione Carico quindi caso, un, sì, sì. Un, un, un caso concreto in cui una grande azienda come Novartis decide di fare opera innovation quindi di aprirsi, di, di raccogliere uh, spunti, idee Um, che provengono non dal dal classico diciamo, dal recinto tradizionale no, della ricerca e sviluppo interna ma affidandosi sostanzialmente a quello che è il capitale di conoscenze di competenze e di tecnologie che sono al di fuori del proprio, dei, propri, dei confini tradizionali aziendali quindi questo è un caso concreto con cui Polyhub sta, sta, diciamo, sta, sta lavorando dall'altro un altro caso è il mondo dell'End Energy un'altra iniziativa del Next Energy con di, di Terna quindi anche qui un sì. nome importante anche in questo caso con modalità devo dire abbastanza simili un percorso di accelerazione che nasce dalle stesse finalità quello di uh, come dire, utilizzare uh, il potenziale uh, presente in, in idee in, in imprenditori, in imprenditori, in start up per fare innovazione quindi è un modo per estendere il proprio dipartimento di ricerca e sviluppo okay. ben oltre quelli che sono i confini e i vincoli tradizionali di un'azienda quindi due casi direi attuali e, e concreti di Open Innovation in Italia Ok, e come fa l'imprenditore eh, di provincia, l'imprenditore operoso magari della Brianza a dire: Ok, mi interessa esplorare questo mondo concretamente, a quale campanello deve suonare? Ma guarda, adesso um, ti direi: oggi l'informazione credo che sia abbastanza semplice. Siamo sommersi da informazioni, quindi non, non è difficile avere questo problema. Cioè, se vuoi, puoi veramente trovare i canali giusti. Il caso di PoliHub è abbastanza semplice, diciamo, interagire e venire a contatto con noi, ma oggi in Italia ci sono tanti altri soggetti che, come dire, che lavorano no? con incubatori e acceleratori, per esempio col mondo delle start up. PoliHub, essendo il secondo incubatore universitario d'Europa e il quinto al mondo, è sicuramente un soggetto abbastanza autorevole, sì, autorevole sì, sì. Eh, che si muove in questo mondo con logiche, ad esempio come ci citavo prima nei progetti con eh, di biohupper e di, di, di Next Energy. Quindi suggerisco di, di accedere a questo mondo attraverso chi lo fa eh, per mestiere, certo. come ad esempio Boliampi. Quindi anche nei servizi, nel real estate, eh, innovare è necessario perché eh, se non ci pensate voi ci penserà poi alla fine qualcun altro, giusto Stefano? Ah, assolutamente sì, purtroppo oggi eh, devi, devi correre quasi. Per, per, rimanere, per rimanere fermo, quindi devi veramente correre tanto, sì. il mondo corre una velocità incredibile, la tecnologia ormai è pervasiva, il software è praticamente dovunque, quindi oggi eh, le aziende hanno veramente un bisogno vitale no? di, di, di presidiare eh, con modalità nuove, ecco, senza neanche fare grandi investimenti iniziali, quindi è, è un invito a... A, a, a contaminarsi, un invito a venire diciamo, a contatto con un mondo che è quello dell'imprenditoria, con quell l'imprenditorialità, delle start-up tecnologiche che sicuramente possono, possono dare tanto e dall'altro ricevere anche tutto quello che è il bagaglio di competenze, per esempio l'accesso ai, ai canali commerciali, la customer base che invece un'azienda tradizionale può portare. Quindi come dire, è una situazione che gli inglesi direbbero win-win, in cui entrambi i soggetti Vincono. non hanno che da guadagnare, cioè certo. collaborazione reciproca. Benissimo, grazie mille Stefano Mizio che salutiamo tempo scaduto. Un saluto anche da Gerardo Paterna per RTV, Ci rivediamo in occasione della prossima intervista. A presto. Grazie.